Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Chi mi segue su Instagram sa benissimo che sto lavorando al nuovo studio, meglio, ho lavorato al nuovo studio, perché sì, dietro a questa porta c'è lo studio aggiornato. Eh, ho fatto un upgrade, eh, ho modificato un po' tutto e l'ho reso con uno stile diverso rispetto al precedente. Eh, è stato un lavoro impegnativo, ho approfittato di una settimana di ferie dal mio lavoro vero, che ovviamente non è YouTube, eh, quindi ho usato due o tre giorni questa settimana di ferie per Modificare tutto quello che c'è qua dentro ed è stata veramente un'impresa epica perché era strappieno di roba quindi oltre al lavoro nel modificare tutto c'era anche il spostare tutto quello che c'era sopra alle strutture precedenti quindi ragazzi è stato veramente eh, un lavoro allucinante quindi ragazzi detto questo prima di portarvi all'interno eh, di questa stanza e vedere com'è il mio nuovo studio vi lascio ad alcune immagini dell'evoluzione del lavoro che ho fatto per arrivare a questo. Quindi ragazzi iniziamo lo smontaggio e il montaggio. Sara, adesso manca l'ultimo accessorio da esporre che è stato anche il nostro ultimo acquisto vai, perfetto wow wow oh, oh, oh. wow oh, oh, oh. Pati, questa è tanta roba è eh. bellissimo però Pati guarda che bello che è, anche la base è stupenda devi metterlo sopra là al suo posto che gli abbiamo lasciato ci arrivi? Vediamo. Wow. Guarda Io come non sta mi bene Fati. So, Guarda che roba. Stupendo. Quindi avete visto eh, che lavoro incredibile che c'è stato dietro Perché che avete visto quanta roba c'era eh, appoggiata poi sulla scrivania, che roba che avevo tolto dalle mensole, cioè veramente è stato un lavoro incredibile sia nel togliere che nel rimontare, eh, però sono davvero contento del risultato che sono riuscito ad ottenere. Eh, ovviamente eh, tutto eh, spendendo veramente poco che era questo anche l'obiettivo cioè non arrivare a spendere cifre assurde quindi con cifre veramente contenute ho ottenuto un risultato che era proprio quello che avevo nella mia testa spero che vi piaccia quindi ragazzi preparatevi ed entriamo nel nuovo studio di un nerd e mezzo andiamo e voilà ragazzi questo è il nuovo studio cioè, vedete la differenza rispetto al precedente che sicuramente vi ricordate com'era, qua c'è stata una notevole evoluzione, un cambiamento radicale, è venuto proprio come me lo immaginavo come vi ho detto veramente tutto minimal anche nei costi eh, però il risultato finale davvero ottimo, questi mobili acquistati all'IKEA che fanno eh, tutto il giro posizionandoli ovviamente eh, a ferro di cavallo e poi Qua dietro queste pareti che adesso sono bianche ma non sono verniciate ma è una plastichetta bianca che viene venduta al brico quindi ho ottenuto questo effetto che secondo me è tanta roba. Il monitor incassato qua dentro eh, dentro nel mobile ho dovuto rifare i supporti con la stampante 3D perché ovviamente su era troppo alto e sporgeva mentre adesso con questo rimane incassato e ragazzi eh, ditemi voi cosa ne pensate secondo me è venuto davvero davvero bene per lo meno per quello che era il mio riferimento e quello che avevo in testa io di risultato finale adesso volevo farvi vedere un po' per zone cosa ho messo sui ripiani perché comunque sono le cose che vedrete d'ora in poi quando eh, farò un video dietro di me ci saranno questi oggetti allora da questa parte iniziamo con stampe 3D da vedere stampa 3D, Batman in stampa 3D questo R2-D2 della Lego, anche se non originale. Poi qua sotto ancora stampe 3D con il Millennium Falcon, Mandalorian e la spada di Luke Skywalker, sempre in stampa 3D. Poi qua sotto abbiamo le console, o meglio le mini console, Commodore 64, Nintendo Classic, per poi arrivare alla PlayStation 1, sempre in versione mini. E poi qua qualche console portatile. Di qua abbiamo tre droni, ovviamente non li ho esposti tutti, ho esposto i tre eh, che mi piaceva avere esposti. Poi di qua abbiamo un Baby Groot sempre in stampa 3D con la console OGC portatile. Poi di qua abbiamo tre action figure, poi salendo, ragazzi, troviamo lui, l'oggetto eh, principale del cambiamento, perché comunque è stato l'ultimo eh, oggetto che ho acquistato. L'ho acquistato in fiera, l'ha voluto posizionare Sara. Come avete visto nel video, l'ho acquistato in fiera domenica scorsa, ed è tanta roba, ed è qui dei guardiani della galassia. Secondo me è bellissima, una bellissima action figure. Eh, di qua abbiamo il drago di Deneri Stargarin fatto ovviamente i mattoncini mega block poi di qua abbiamo un po' di scatole dei prodotti che adoro di più quindi eh, mi piace avere la scatola esposta poi scendiamo da questa parte abbiamo Jesse Pickman il helicopter Falcon poi il Cubo Smart della GoCube poi di qua abbiamo il libro eh, che racconta la storia dell'uomo che io eh, diciamo ammiro di più che è Steve Jobs poi di qua abbiamo un'altra stampa 3D che è un salvadanaio poi ci spostiamo da questa parte, la zona monitor l'avete già vista, qua abbiamo un po' di modellini di moto, poi di qua tutti gli accessori eh, per quello che riguarda eh, le telecamere, quindi questa è un'area diciamo, non interessante, eh, qua abbiamo un altro Steve Jobs con il portabiro, poi da questa parte abbiamo la Formula 1 che non poteva mancare, tutta in stampa 3D funzionante, eh, poi qua abbiamo i droni FPV, questa è diciamo l'area FPV, Qua abbiamo poi altri droni FPV e qua sotto le batterie. Eh, la cosa che mi è piaciuta anche è lasciare questi spazi qua sotto, perché posso far passare i cavi e mettere altre roba che non voglio far vedere. Vedete qua sotto ci sono gli alimentatori eh, dei droni. Da questa parte ci sono altri cavi che arrivano Perché comunque nascondere i cavi non è sempre semplice e quando si parla di tecnologia i cavi non mancano mai. Poi eh, un'altra cosa che volevo farvi vedere è l'area eh, che adesso è cambiata, quella diciamo laboratorio dove ho tutti gli attrezzi, dove sistemo i eh, droni FPV, dove sistemo i miei modelli RC, dove ho le stampanti 3D e eh, anche questa è stata modificata e cambiata come vedete. Eh, ho tutto adesso un, un po' più comodo con più ripiani eh, dati anche da questa parete che mi dà appunto la possibilità di avere eh, più mensole eh, qua ho montato una piccola telecamera della EZ-Viz che mi tiene inquadrate le stampanti quando voglio controllare eh, se eh, quello che sto stampando eh, sta venendo bene e soprattutto se ha finito o non ha finito quindi da lì posso controllare tutto quello che eh, diciamo accade nell'area stampanti Qua abbiamo la possibilità di andare ad accendere le luci che vanno ad illuminare l'area di lavoro quando devo o saldare o fare qualsiasi altro lavoro di precisione. Qua un po' di colori per le action figure quindi vabbè tutto questo è un po' ancora in aggiornamento perché eh, ho iniziato sì ma non l'ho ancora eh, esattamente portato a termine come eh, invece ho fatto da questa parte dove veramente il lavoro è, è concluso a parte qualche dettaglio adesso non so se mettere qualche striscia led o meno ma questo poi lo valuterò nei prossimi giorni quindi ragazzi eh, ditemi voi la vostra opinione vi aspetto nei commenti è stato un lavoro pazzesco eh, però sono contentissimo di quello che sono riuscito a Ottenere dal punto di vista dell'impatto visivo, di cui mi trovo sereno quando arrivo in questo studio nuovo dove mi piace proprio tutto quello che ho intorno.